question time buongiorno allora siamo qua nella lista QGIS Italia user e Lorenzo pone questo problema fa questa richiesta cioè come fare una valutazione in QGIS delle salite e discesa di un percorso ok io gli ho risposto subito di mettere a disposizione eh, dei dati se ce l'ha e lo ha fatto e poi gli dico anche: gli chiedo se lui ha già utilizzato e approvato questo geoalgoritmo che è presente in QGIS, dislivello lungo la linea. Allora, quello che farò vedere in questo video, in questo question time, è un approccio um, personale, è quello che io farei in questi casi. Naturalmente è mio, in, in, nel senso che eh, sicuramente ci saranno altri metodi migliori. Però, ripeto, è un approccio personale, eh, è un approccio, diciamo così, che eh, cerca di far vedere passo passo la logica che ci sta dietro. E di conseguenza utilizzeremo solamente delle funzioni basi, okay? perché nel geoalgoritmo i geoalgoritmi sono belli, sono ultimi, sono veloci, però cosa c'è dietro si può sapere naturalmente, però occorre una noz nozione di tipo Python. Quindi bisogna andare all'interno di questo geo algoritmo, andarla ad aprire, sicuramente scritto in Python, o peggio ancora, potrebbe essere scritto anche in C++, e andare a leggere cosa c'è dentro, e andare a studiarsi il ragionamento che c'è dietro. Io cercherò di fare la stessa cosa che fa questo, però mh, in termini, diciamo così, basilari, cioè esplodendo passo passo quello che occorre fare per arrivare allo stesso risultato. Allora, ripeto, Lorenzo ha condiviso dei dati, un dataset, e quindi andiamo subito in GUGIS. Allora, il dato che Lorenzo ha condiviso mh, è un eh, file lineare, è uno shapefile lineare, che lui è chiamato drappeggio, apro la tabella attributi e si presenta in questo modo. Ok? Eh, è caratterizzato da 15 feature, quindi questo, se, questo intero percorso ha solamente diciamo così, 15 features, cosa significa? Se io seleziono il primo, tasto destro, <coughs> zoom all'elemento, eccolo qua, l'intero percorso è diviso in 15 sotto percorsi, diciamo così, ok? Ora, vediamo come ottenere questa valutazione delle salite e delle discese. Allora, il mio approccio è questo, se io prendo il prima, la prima feature, ok, è questa qua, e vado ad intagare un attimino, nel senso che mh, me ne vado in editing e appena vado in editing mi accorgo che questo tratto qua è caratterizzato non da due nodi, quello di origine o meglio start point ed end point, ma è caratterizzato all'interno di altri nodi, altri vertici. Okay? Ognuno di questi vertici ha delle coordinate x, y e z, per vederle vedere la tabella relativa a questa feature selezionata e tutte le triplette di coordinate basta andare su strumento vertice posizionarsi sopra uno qualsiasi di questi nodi tasto destro ed ecco qua che esce fuori tutti questi punti qua tutte le no, la tripletta x y e z vedete ok come si vede questo tratto questo prima feature di questo layer, ci sono 27 nodi, ok? ognuno con la X, la Y e la Z. Bene, <coughs> l'approccio che voglio fare io è quello, diciamo così, basilare, e quindi ehm, vado ad esplodere l'intero shape, quindi questa linea, la vado ad esplodere nei suoi elementi base. Gli elementi base quali sono? Questo segmento, Quest'altro segmento, quest'altro segmento e quest'altro segmento. Questa si fa in QGIS in modo molto rapido, quindi deseleziono, chiudo l'editing, vado su oh, Processing qua e vado a cercare la funzione Esplodi. Quindi è una semplice funzione Esplodi. Come l'ho scritto? Esplodi. Ecco qua, Esplodi linea, unico layer, Esplodi chiudi. bene fatto ciò vado a vedere esplodo esploso apro la tabella attributi e eh, scusate tabella attributi e da eh, 15 che erano le feature, ora sono diventate 434 nel senso che ho veramente esploso va tant'è che la selezione qua c'è questo primo tratto c'è questo altro tratto perché ho fatto questo perché così facendo io per ogni elemento, per ogni feature ora, io ho solamente un nodo di inizio, un nodo di fine, uno start point ed un end point, non ci sono altri nodi o vertici intermedi, quindi io su ognuno di questi mi vado a fare la valutazione delle salite e delle discese, ok? E quindi come procedo? Procedo nel seguente modo, naturalmente ora lavoro su esploso, Va, apro la tabella attributi, fatemela agganciare qua sotto, ora io qua aggiungo un primo campo dove vado a calcolare la lunghezza di questo segmento, quanto è lungo questo segmento, perché per calcolare, per valutare la pendenza o, o il delta in salita o in discesa, oppure l'inclinazione eccetera eccetera, occorrono alcuni parametri da calcolare, ok? Naturalmente alcuni mh, forse ne calcolerò qualcuno in più, ma uh, il concetto è quello di mh, quello che voglio trasmettere è che mh, con QGIS si possono fare molte cose a livello basilari. Okay? Allora la prima cosa che vado a calcolare e che mi potrebbe essere utile in futuro è mh, la lunghezza di questo segmento. Ok? Anzi mi sarà utile perché quando devo andare a calcolare la la, in pendenza, la pendenza in percentuale ho bisogno della lunghezza ma quale tipo di lunghezza qua? la lunghezza in 3d o la lunghezza in 2d in questo caso a me serve la lunghezza 2d cioè la proiezione mi serve il seguimento sul piano qua un attimo mi fermo per fare un po di diciamo così di teoria paint così ci capiamo meglio Scusate, ma uh, la mia uh, formazione scientifica mi impone di fare questo passaggio. Allora, mh, tracciamo una retta qualsiasi. Questo supponiamo che sia un segmento, ok? E quindi questo qua sia start point e questo qua sia end point, ok? Perché io, ripeto, ho mh, suddiviso in, negli elementi elementari il percorso quindi questo per me è lo start point e questo è l'end point ok questa è l'inclinazione in 3d ok ora eh, da qua traccio una verticale ora vi spiego che cos'è questa verticale ecco qua questa verticale è in rosso ok e eh, naturalmente se ci riesco questa qua così è, è zenith mamma mia scrivere è difficile zenith e qua sotto siamo al nadir ok questo serve anche per perché um, in gugis c'è una funzione si chiama inclination che va proprio ad, a calcolare L'inclinazione di una retta, di un pezzo di segmento in funzione appunto a questa direzione zenith nadir. Quindi zenith è 0, nadir, qua siamo a 180 gradi, quindi l'inclinazione di questa retta è questa qua, è quest'angolo, ok? Quest'angolo qua è per QGIS l'inclinazione mentre per noi quello che ho calcolato poco fa quello che devo calcolare poco fa che, devo calcolare, che ho detto poco fa che è la lunghezza 2D ecco, ops, fatemi utilizzare questo questa da qua a qua se riesco a farlo in orizzontale eccola qua da qua a qua perfetto, la facciamo in blu questa qua è la lunghezza 2D mentre questa qua vediamo se riesco a tracciarle da qua a questo punto qua, questo qua così, ecco, quindi questo qua sarebbe mh, la mia lunghezza l'N. 2 d questo è il mio delta, Delta, che sarebbe, se io questo qua lo chiamo, naturalmente qua dovete immaginare una X, una Y e una Z, stessa cosa qua, una X, una Y e una Z, ok, naturalmente questo è lo start, start, E questo è l'end. Ok? Ora il delta che cos'è? Il delta non è altro che la z end meno la z start. Questo qua. Leng che cos'è? È la lunghezza di questo segmento. Ok. Ora andiamo a calcolare questa lunghezza. Andiamo a calcolare questo delta. E poi. Per sapere, eh, questo qua è l'inclinazione I per QGIS, per noi, invece, quest'angolo qua che chiamo alfa, è la pendenza in gradi. Ok. Quindi questo è I, questo è alfa. Quindi questi sono tutti gli elementi. Ok, ora andiamo a calcolare la lunghezza len 2D vado qua in gugis e aggiungo un campo calcolatore di campi qua la chiamo len2d per calcolare la lunghezza in 2d si utilizza la funzione length questa è non dollar length ok dollar length è diciamo così eh, <coughs> calcola lungo l'ellissoide questo non è planimetrica. Se non vi fidate quello che dico, andiamo a leggere length, restituisce un no. Questa è la variabile length, stringa length geometri. Calcola la lunghezza di un oggetto a geometria lineare. I calcoli sono sempre planimetrici nel sistema di riferimento spaziale. Ok? è scritto qua. Quindi da qua, geometri. Questo dobbiamo scrivere qua ok, questa è la funzione che ci dà la lunghezza in 2D, questa qua facciamo numerico, facciamo 9 e facciamo 2, ok, quindi per ogni tratto, questo tratto qua per esempio è lungo 21 metri, questo tratto è lungo quasi 31 metri, ok, e abbiamo calcolato la lunghezza, seconda cosa dobbiamo calcolare, oltre a questa, dobbiamo andare a calcolare il delta, il delta vi ricordo, che è la differenza è tra la z di fine, quindi z end, meno z start. E quindi da qua andiamo subito a calcolare, calcolo, delta, lo chiamo delta, delta, e devo, ripeto, devo prendere la z end, quindi la z di questo punto, e la z di questo punto. Come si fa in QGIS? Si fa z, tra parentesi. Qua dentro devo mettere il punto di fine. Quindi devo scrivere. End point. Endpoint end point vuole la funzione geometri. Chiudo parentesi, chiudo parentesi, vedi? Mi da subito da Z. Ma io devo fare una differenza. Quindi faccio questo a capo: meno e di sotto, mi copio questa stessa copia, la metto qua sotto, invece di ehm, end, metto start. Molto semplice, e mi dà la differenza. Delta, numero intero, va bene, metto 9, ok. E lui mi aggiunge il delta, quindi mi dà la differenza, delta, quindi questo primo, c'è questo punto iniziale, questo punto finale, sono punti in 3D, io prendo la z di questa, la sottraggo e questa di questa, mi dà 0. Dami 0 che significa? Che questo tratto è orizzontale. Ok? Andiamo a verificare che sia orizzontale. Come? Attraverso la funzione che dicevo poco fa, io inclination, la i, vado in QGIS e vado ad aggiungere un campo che chiamiamo inclinazione numero decimale è 9, 2 e qua vado a cercare io inclination eccola qua, inclination restituisce l'inclinazione misurata dallo zenith 0 a un dir 180 del punto A al punto B noi perfettamente abbiamo un punto A che è questo e un punto B che è questo Perfetto, gli diamo in pasto questi due, e quindi, doppio clic per aggiungere, inclinazione. Lui vuole il primo punto A, il primo punto A è start point, al solito, geometry, ok? Secondo punto, end point, geometry. E perché ho dato prima start e poi end Perché io voglio valutato quest'angolo e non il contrario, quindi perché la mia direzione io sto percorrendo il mio percorso in questo senso, ok? Il senso di eh, secondo cui sto percorrendo è questo qua. Quindi sto andando da A verso B, quindi l'inclinazione è questa ok. Quindi la funzione è questa qua. Eh, gradi possono essere decimali, quindi 9 e 2. Eh, ok, ok. Ops, era selezionato questo, fatemi ripetere. Questa volta devo aggiornare però. Aggiorna. Eh, inclinazione, l'ultima funzione è questa qua. Ok. Deseleziono. E allora, fatemi salvare ogni tanto, salva. E allora, lui mi dice qua che il delta quadrato prima è 0, quindi già io so, so che ehm, è orizzontale. L Ulteriore verifica l'inclinazione è 90. 90 è orizzontale, perché se vado a vedere qua, quest'angolo, quando è 90, cioè sono qua, significa che è orizzontale, ok? Quindi già ho un'indicazione, per inclinazione I, perfettamente uguale a 90 sono in orizzontale se è minore di 90 come in questo caso questa linea è minore di 90 sto salendo se è maggiore di 90 sto scendendo quindi semplice considerazione quindi è maggiore di 90 gradi e salita no, di, scusate ma è discesa eh. Mamma mia, è difficilissimo scrivere col mouse discesa se è minore di 90, salita se è 90 gradi. Eh, piano: eh, evito di scrivere orizzontale, se no non, non ce la faccio più. Ok. E quindi ritorniamo qua, ritorniamo in QGIS, quindi c'ho questo, c'ho questo e c'ho quell'inclinazione. L'inclinazione, l'inclinazione anche da questa, mi fa capire anche che è il valore complementare a 90 gradi della pendenza in gradi. La pendenza è questa, la pendenza alfa, ok? L'inclinazione è il complementare a 90 di alfa, quindi se io faccio 90 meno l'inclinazione, ho direttamente la pendenza in gradi ok e, detto ciò il delta ce l'ho calcoliamo qua posso aggiungere la pendenza in gradi Pendenza. In gradi gradi pendenza in gradi e decimale 9, 2. Quindi basta fare 90 meno il valore accolto di inclinazione. Ok? Ok. C'è la pendenza in gradi. Ecco qua. Quindi questo qua, ripeto, siccome eh, il delta è 0, siamo in piano, pendenza in gradi 0. Questo qua è 88, e minore, quindi è minore di 90, quindi sto salendo, positivo, questo maggiore di 90, sto scendendo, pendenza negativa, ok? Per calcolare la pendenza in percentuale, mettiamoci pure questo, andiamo a vedere sempre qua, la pendenza in percentuale, come si calcola? Noto sempre questo triangolo, è il cateto opposto all'angolo alfa, quindi questo, quindi il nostro delta, rapportato alla lunghezza quindi da questo altro cateto, quindi cateto questo cateto diviso questo altro cateto, quindi è delta, quindi se qua io ci metto la uh, pendenza P in percentuale, è uguale a delta, è difficile scrivere con il mouse delta, diviso questa lunghezza qua, l'n. l'en 2d e naturalmente per cento ok cioè la pendenza in percentuale significa quanto è il valore di delta relativamente a un metro ad ogni metro che io percorro quanto è che sto salendo questa è la logica della pendenza <coughs> in percentuale quindi devo fare questo sto calcolo che è molto semplice naturalmente una piccola considerazione su questa: questo valore della percentuale della pendenza in percentuale non ha un limite superiore. O meglio, il limite superiore tende ad infinito perché alcuni mi eh, hanno chiesto: ma come mai la pendenza in percentuale è un numero così grande? Alcune volte si arriva a 300, 400, 500, 8000. Sì, si può arrivare a questi valori perché è una percentuale, non siamo in gradi. Che la pendenza massima è 90 o meno 90, ok? Perché se la, um, questo si capisce dal fatto che se delta tenta a 0 e l'n tenta a infinito, questo rapporto tenta a infinito. Cioè, cosa voglio dire? Che la pendenza, se questo è così e poi questo qua è altissimo, se andate a fare questo rapporto tra questo e questo. La percentuale tente ad infinito, appunto. Quindi il valore può essere anche abbastanza grande. Eh, detto ciò, eh, torniamo in QGIS, aggiungo questo altro campo, eh, per, eh, per, eh, non, pendenza, eh. pendenza ehm, in percentuale, allora, lasciamo un percentuale solamente così. Questo sempre 9, eh, numero decimale eh, 1, 2, va bene. Quindi qua devo semplicemente fare delta, mettiamoci una parentesi iniziale, diviso eh, lunghezza 2D, chiudo parentesi e la moltiplico per 100. Questo qua. È la formula per calcolare la pendenza in percentuale e... be pouvait... no... No... ok è questo qua quindi pendenza in gradi 0 gradi naturalmente 0 una pendenza di 1 grado 45 corrisponde al 2,5 e così via andiamo a vedere se ci sono valori grandi ecco qua c'è un valore di 61 gradi 61 gradi 61%, 61% corrisponde a 31 gradi 30 gradi circa, ok? Ora andiamo a noi a trovare il valore che ci serve, Valutare il totale di, passando da questo punto a questo punto, quanti metri salgo e quanti metri scendo, ok? Quindi a fare ciò, andiamo ad aggiungere altri due campi. Campo che chiamo salita. E questo campo da che cosa deve essere eh, caratterizzato? Deve essere caratterizzato il delta, a me serve il delta, ok? Ora io, se voglio sapere le salite, devo andare a sommare tutti quelli che sono positivi, quindi devo fare una somma di tutti quelli positivi, e li metto qua. Naturalmente, essendo, siccome utilizzerò una funzione di aggregazione, le funzioni di aggregazione mi ripeteranno lo stesso numero su tutte le righe, ok? Quindi non vi preoccupate che è uno stesso numero è ripetuto, per tutte le righe, è, è un aggregato, quindi ha un, il valore da leggere uno solo, non è corrispondente alla riga, è il totale, ok? E stessa cosa farò salita e discesa, allora, la salita, salita siccome devo fare una somma, somma, utilizzo la funzione di aggregazione somma, somma, cosa devo sommare? Devo sommare il delta, ok? Quindi, vado qua, e scrivo il campo delta, virgola. però non devo sommare tutti i delta, devo sommare tutti i delta che sono positivi o negativi, in questo caso come è salita, tutti quelli positivi. Quindi qua devo mettere un filtro, e quindi scrivo filter, due punti uguale. e devo prendere sempre lo stesso campo, e gli dico, guarda, devi sommarmi tutti i delta, ma il delta deve essere maggiore di 0. Ok? Questa è la logica e quindi, eh, va bene, 9, qua 9, numero intero, ok, ecco qua, 224, devo leggere solo un valore, no? come vedete ripetuto ovunque, il valore è quel. questo, cosa significa che io per passare dal punto A, che è questo, a punto B, che è l'ultimo finale, io ho percorso 224 metri in totale in salita, andiamo a vedere in discesa invece, discesa, discesa numero intero va bene questo è ben 9 vado a prendere l'ultima funzione che ho preso però questa volta non deve essere positivo ma negativo quindi minore di 0. ok questa è la discesa negativo ok e quindi qua mi dice in salita salvo in salita ho percorso 224 metri in discesa 375 metri ok ora per fare una verifica per vedere se è vero io devo fare la differenza in termini assoluti tra questi due la differenza in termini assoluti tra questi due deve essere uguale alla differenza tra la quota del primo punto e la quota dell'ultimo punto ok quindi vado a prendere la prima e l'ultima come si fa a prendere la prima e l'ultima allora vado qua um, eh, gli dico di ordinarlo per i D, ok. L'ordino per ID, ok. Quindi seleziono il primo, è sicuramente questo. Ok, E ehm, naturalmente, qua non ci ho messo il punto. Ora lo facciamo calcolare. E devo andare a prendere l'ultimo, l'ultimo. Posso, posso farlo anche da qua quindi metto qua e vado a selezionare l'ultimo eh, scusate, devo tenere premuto il mm, shift, il control ecco qua, gli dico che mi porta sopra e quindi questo è il primo e questo è l'ultimo primo e ultimo ora di queste qua eh, relativamente solamente a queste due vado nel calcolatore di campi quindi solo selezionati e gli faccio mettere la quota di ehm, in effetti nel primo dovrebbe essere quella di start e nel secondo quello di end ok ma eh, siccome a me non mi interessa segnarlo perché ops ho chiuso la tabella devo, devo fare solamente una verifica quindi cosa faccio molto velocemente perché c'è il video e 28 minuti di video allora vado qua, vado a prendere di questa qua, quest, eh, scusa, devo andarci da qua, vado qua e prendo la quota, questa qua, ok? Vedete che è selezionato, blu, blu, ed è 298 e me lo segno da qualche parte, 298, questo è lo start point, poi vado nell'ultimo, se voglio naturalmente fare questa verifica. Ah, che succede qua? Datemi chiudere qua, ecco qua, vado qua. Ed è questo: 147, 147, quindi praticamente devo fare questa differenza, calcolatrice. Mamma mia, no, QGIS ce l'ha qua sotto, basta scrivere uguale 298 147 qua sotto, non so se si vede, invio 151. Ok, vedete qua 151 e fa, mi ha dato 151. Ora se io vado a prendere, sempre dalla mia tabella dove è andata a finire, che è questa qua, Faccio una differenza, in, in assoluto però, faccio 224, to, torno qua. Allora, fatemi fissare questa tabella perché ogni volta scompare, quindi dobbiamo fare questa differenza. 375 in assoluto, 365 è 224. 375 meno... <coughs> 224, come vedete il risultato 151, quindi <coughs> le cose funzionano, fatto ciò, bene, dopo questa verifica, rapida verifica, andiamo a vedere ora Ulteriore verifica con il ehm, G algoritmo, ok, chiudiamo qua, <coughs> Allora, andiamo ora a prendere il geolgoritmo. Spengo questo, accendiamo questo. Vado a prendere il geolgoritmo, lo posso scrivere anche qua sotto: dislivello, dislivello lungo una linea. E infine, questo qua gli do il drappeggio, che è questo qua. Esegui, chiudi. Linea, uh, layer dislivello. Andiamo a vedere. <coughs> Lui mi dà naturalmente se io gli do in 15 elementi e lui me ne restituisce 15 e i calcoli che fa sono relativamente a questi segmenti non, non sono più segmenti ma sono tratti di percorso il primo c'è un climb e un descent climb è la salita descent è la discesa cosa significa 4? significa che in questa feature se io la seleziono gli dico lampeggia ecco qua in questo primo tratto ecco qua, io odio che si nasconde queste tabelle sto utilizzando la nuova versione, vedete qua, di testing di conseguenza non, è con... non ho avuto ancora tempo di configurare tutte le varie opzioni allora stavo dicendo, questa qua lampeggia e questo tratto qua questo tratto qua, come abbiamo visto all'inizio, ha circa 27 punti, 27 nodi quindi lui in questi 27 tratti, 26 tratti, 27 tratti, lui fa, va a calcolare tutti i tratti in salita, ok? E sono 4 metri, e in questo sempre tratto, vedenzio, se non è se, dislivello, sì, è questo qua, dislivello, perché si vede così male? Fatemi spegnere il drappeggio sotto, e così si vede forse meglio allora stavo dicendo questo qua mettiamolo in editing così vedete qua c'è tutti questi 27 nodi quindi in questo primo segmento il valore complessivo della salita è 4 metri qua il valore complessivo in discesa è 7 metri se passo alla successiva che è questo questo tratto qua 0 metri quindi questo è orizzontale ehm, o no, meglio Qua siamo 4, quindi sto salendo per 4 metri e è discesa 0, quindi praticamente solo in salita questo tratto e così via. Poi qua ci sono altri due valori, che è la minima elevazione e la massima elevazione. Cosa significa? Quelli? Sono i punti di massimo e i punti di minimo, che non necessariamente corrispondono con i nodi di start ed end. Occhio a questo qua. Ora, per verificare vedere se riotteniamo quei numeri che... E abbiamo ottenuto all'inizio, fatemi deselezionare. Se io sommo climp, o Clamp, Clamp, Climp, Clomp, questo inglese che ormai ci sta. Allora, eh, se io sommo tutto questo, mi deve dare 224. Se io sommo tutto questo, mi deve dare 375. Vediamo se è vero, che sono i risultati che ho ottenuto io all'inizio. Quindi vado qua, vado a sommare, esploso. Eh, livello layer è questo qua se vado qua vado su uh, climb qua 224 se ci metto descent 375, perfetto otteniamo gli stessi risultati spero che sia utile questo uh, questo video di 35 minuti e alla prossima, ciao, anzi, prima di chiudere, se eh, il video vi è piaciuto mettete un like, un mi piace e se volete iscrivetevi, più siamo e meglio è. Ciao, ciao.